Il primo Pérez Reverte della saga del Capitano La Triste, io sono un, un fanatico lettore di tutti i romanzi di Diego la Triste, eh, lo spadaccino dei Terzios spagnoli del 600 e quindi insomma ogni volta che ne esce uno nuovo è una festa, anche se eh, so come dovrebbero sapere tutti i suoi lettori che Diego La Triste è già morto, nel senso che morirà nella battaglia di roque contro i francesi e quindi la voce narrante che è quella del suo eh, figlioccio, insomma una sorta di complice scudiero più giovane, fin dall'inizio di questa saga ci ha detto che appunto lui è morto e ora sappiamo che mancano solo due romanzi alla fine della saga. Ciò non toglie che anche questo mh, mi ha fatto molto piacere leggerlo e, ed è il Ponte degli Assassini ambientato in una in un'Italia anche, non solo in Spagna, ma in un'Italia, in un'Europa che sembra marcia corrotta quanto quella odierna. Uno cacucci per club Dante.